Non è innamoramento, bisogna scindere le due cose. Bisogna fare molta attenzione, perché quando una persona ama, sta bene, è felice. Quando invece stai male, sei vittima di una dipendenza affettiva, che non è amore, è un'altra cosa. Una storia d'amore è una storia d'amore. Sorrido ancora quando ci penso. Lo ripetevo spesso, forse per convincermi. Dicono che sono rinata. Non so se sia vero. Quello che so è che ci sono voluti sei anni di lividi, botte, insulti prima di riuscire ad andare via. Sempre, tutte le volte, mi ero lasciata convincere a tornare. Mi attaccavo con tutte le mie forze all'idea di lui. Pensavo che la parte buona avrebbe prevalso, ma non era mai così. Solo quando ho dovuto scegliere tra lui e i bambini ho davvero capito. E allora, allora sì che sono rinata. È stato difficile. Ho dovuto mettermi in discussione, vedere quello che per sei anni non avevo voluto vedere. Quello che lo psicologo chiamava violenza, io non lo capivo. Iniziare a fidarsi di qualcuno che non fosse lui è stato il primo passo. Poi sono riuscita a vedere tutto, il naso rotto, le corse in ospedale, gli schiaffi, gli insulti che mi facevano sentire sempre incapace, sbagliata, colpevole e che spesso fanno più male delle botte. Ho pianto, mi sono sentita una fallita, una causa persa. Gli operatori del centro antiviolenza mi hanno aiutato a lasciare andare le colpe e a concentrarmi su quello che sono e che posso essere, sulla mia forza. Ho ripreso in mano la mia vita, ora ho la consapevolezza di ciò che sono, di quanto valgo. Ora sì, sono rinata. Ho deciso, scelgo me. Tonight I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. Ma while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Non ti arrendere. Per favore non cedere. Perché ogni giorno è un nuovo inizio. Perché questa è l'ora e il miglior momento. Perché non sei sola, perché io ti amo.